se rappresentiamo lo sapete tutti i libri due libri sui campi il libro di Santo Peni, storia dei campi il libro di Luigi Burgomanelli che è in sala molti amici che sono venuti a a risentirlo nella rappresentazione, presentazione la storia dei campi di Milano un libro che è stato fatto in gran parte negli anni studiando e lavorando così mi raccontano perché io non c'ero sui fondi che conserviamo qui in fondazione a discutere, a presentare i libri e a parlare con i rispettivi autori sono Giovanni Scirocco, che ormai diciamo è un nostro amico, è uno che ci dà una mano in queste attività in all'università di Bergamo, non ha bisogno di altre eh, presentazioni, basta il nome lo stesso Alberto De Bernardi che era molto tempo che non veniva a trovarci ma che come diversi di voi sanno è stato direttore del, quello che forse non era ancora fondazione no. ma si chiamava INSBRO che no. uh -huh. insegna uh -huh. all'università di Bologna e nel vicepresidente dell'INSBli che mi piace, ma è sempre un po' contorno lascio la parola a Giovanni Scirocco spero che il prego funzioni si, funziona eh. no, si, sì, funziona Grazie per, per l'invito, non è, non è la prima volta che parlo di questi due bei libri, gli autori risentiranno molte delle cose che forse spero aver dimenticato, detto nelle circostanze precedenti, ma in realtà è con molto piacere che, che, che parlo anche stasera perché gli autori sono due amici e perché poi sono due libri belli, importanti. E nonostante la materia sono molto piacevoli eh, da leggere, nonostante la materia perché sono storie personali, di vita vissuta, di guerra, di morte. Santo avrebbe voluto aggiungere anche un capitolo, che ci disse l'altra volta, anche di amore, che non c'è. Nel libro di Gigi ci sono le stesse le stesse componenti, non casualmente perché i due libri, pur essendo nati in tempi differenti, sono usciti a poche distanze, sono cresciuti insieme, diciamo, con, con, con fasi di crescita differenti, perché i due autori giustamente si stimano, si conoscono e si rinviano all'interno del libro e in effetti leggendoli poi insieme, uno è di fatto la cornice nel quale si inserisce anche l'altro, insomma. Tant'è vero che, come dirò, molte delle tematiche affrontate sono presenti in tutti i libri. Libri che si inseriscono in questa fortunata e nuova stagione di studi sulla Resistenza, nel senso lato che possiamo datare dall'inizio degli anni 90, dall'Opus Mani di Claudio Pavone, poi via, rifacendosi anche via, tutta una serie di tematiche, come per esempio quella della scelta che è una tematica centrale, in dico i paroli, ed è una tematica centrale in entrambi i libri di, di, di Sandro e di, di Gigi Borgomanieri, e poi tutta una serie di attori importanti appunto sulla, sulla resistenza, ci sono parlato anche sull'antifascismo, anche Alberto Bernardo con il suo archivio, che avete fatto e poi altri autori le citazioni che vi vengono in mente. Che ormai è una letteratura consistente in con cui i nomi, tutte le cui opere messe in fila basterebbero a smentire tutte. Siamo registrate tutte le fregnace che dice il signor Panza nei, nei suoi libri, ma insomma i vari Baldissara del Luna, Franzinelli, Garapini, Zacco, Franzino. Potremmo aggiungere molti altri studiosi a livello. Bello locale e non ultimo, non un libro, ma l'Atlante eh, delle strage fasciste in Italia che abbiamo promosso con le Infli che ha coinvolto un centinaio di ricercatori che poi è anche sottoscritto appunto anche Gigi e online potete consultare da cui appunto si ritorna su una serie di episodi, si aggiungono gli altri e si della ricerca scientifica, però in tutta questa storiografia, appunto, ormai è data 25 anni, siamo in una nuova stagione. Quindi, forse sarebbe interessante fare a questo punto anche una riflessione di carattere storiografico, interpretativo, eccetera. La vicenda dei GAP era prima del libro Evi che è di due anni fa. Era una vicenda che certo si conosceva nelle sue linee generali, ma che non era mai stata approfondita. E se non so, sono i suoi locali, le vicende locali, i personaggi locali. E il libro appunto di Santo è il primo che è il libro che ha fatto il punto su questa vicenda e chiarisce anche, dice diciamo esplicitamente, i motivi per cui la vicenda dei Gap è stata a lungo poco... Eh, poco studiata e infatti dice a un certo punto, appena nella sua introduzione, i motivi per cui non è stata studiata fino a pochissimo tempo fa costituisce anch'esso un motivo di interesse storico, a sua volta, perché gli storici si occupano del detto e del non detto, del vero e del falso insomma, sono tutti motivi di interesse e i motivi che lui individua e che attorno anche nel i Borgomanieri in questo gioco di rimandi eh, sono vari prima di tutto l'uso delle qualità di lotta che indubbiamente rimanda a quella del terrorismo come anche il titolo che ha provocato qualche polemica del libro di Girgin Borgomanieri e cosa che con tutte le sue conseguenze ha altro problema centrale differenzia la lotta partigiana in montagna differenzia sostanzialmente la lotta partigiana in montagna, da quella in città. Secondo motivo, individuato appunto da Peli per il lungo silenzio sulla storia dei GAP, la connotazione politica molto marcata, cioè il fatto che GAP sono stati organizzati e diretti in maniera assolutamente preponderante dal Partito Comunista e a ciò si aggiunge quanto riguarda la reperibilità delle fonti con cui tutti i due gli autori si sono trovati a dover fare i conti la che la ricerca di Borgo Maniere si è iniziata invece più di quasi 40 anni fa si, sì, tra si è tutta a compimento appunto, la reperibilità delle fonti e la difficoltà di parlare di molti di questi personaggi insomma perché i pochi pochi rimasti in queste personaggi essendo la clandestinità una delle naturali caratteristiche dell'azione dei gatti. Se questi sono stati i principali motivi che hanno reso difficoltoso appunto fare una storia dei gatti a livello generale come quello di Santo Pelli, a livello locale, ma quando parliamo di Milano parliamo della capitale della resistenza, del luogo dove sono stati fondati reali, cioè tra l'altro non molto lontano da qua, in via eh, quella casa eh, evidentemente è eh, la sede adatta, se non posso conosciuto, pur abitando lì di fronte, sono passato soltanto, proprio per la curiosità libro, sono passato dentro in mezzo soltanto pochi giorni fa e ho capito perché quella era la sede ideale, ah, perché in realtà è una piccola una cafa, in realtà. In, cioè una, vedere, non capisce subito come l'altra casa di Bianterra, che è un'altra casa con due, poche decine di metri e con due uscite, che è la cosa evidentemente fondamentale per chi conduce una determinata eh, attività. I punti centrali eh, di entrambi i libri, ripeto, su due diverse scale, che però poi si vanno a intersecare in continuazione, se li le si legge in parallelo non si capisce. Molto bene, sono per l'appunto, io ne ho elencati alcuni, ma insomma li sottopongo alla discussione e che poi vanno, non l'ho detto come premessa, tutti i lettori lo ricordano giustamente, lo do per scontato, che tutto quello di cui stiamo parlando, cioè della zona del GAP, vanno contestualizzati nel clima del, del, del cristallo, della guerra, della guerra civile, del 43-45, eccetera non si capisce o si corre il rischio di interpretazioni superficiali o dall'altra parte speranza. I punti di discussione, uno o 7, che mi sembrano centrali in entrambi i libri, sono primo appunto relativo alla nascita, cioè i motivi che portarono alla nascita già dalla fine del settembre 1943, quindi subito. Di gap o meglio del comando generale dei distaccamenti delle brigate d'assalto del che arrivano. Secondo punto che entra in entrambi i libri, la loro composizione sociale, giovani, in grande maggioranza a Milano questo, perché poi a Roma invece ha una storia diversa, questo è interessante, operai o comunque proletari, mentre invece a Roma c'è una forte componente intellettuali, studenti, pochi con esperienza politica per ovvi motivi essendo nati e cresciuti nati cresciuti in una dittatura e quindi con cose molto orecchiate nel milione dei casi per chi era sempre cresciuto in Italia, e poi quando cominciò ad arrivare appunto dopo l'8 settembre dall'estero allora un po' le cose, cose cambiano. E la loro organizzazione, la loro struttura e anche la loro evoluzione, perché c'è stata una evoluzione seppure in quei pochi mesi, 20, 20 mesi di lotta. Per quanto riguarda Milano, per esempio, dalla formazione dei primi distaccamenti alla guida di partini e Urbini, i primi GAP, al primo periodo di pesce, a Cantegi al secondo periodo invece. vedete come in 20 mesi si possono individuare per Milano almeno 4-5 fasi, che sono presenti e analizzate appunto, costituiscono la trama, almeno dal punto di vista della periodizzazione, di quei coloniali. Terzo punto che rimanda a quello appunto alla grande categoria pavoniana della scelta, la mentalità e le motivazioni dei Gattisti che possono essere simili, diversi a seconda dei contesti sociali in cui sono cresciuti, e il libro di Borgo Manieri, il libro di Borgo ha delle pagine molto vivide su quello, grazie anche all'utilizzo delle fonti orali, cioè degli incontri con i protagonisti, ha del di dialetto milanese che è molto, molto vivace, insomma, fa, lo rende leggibile in maniera piacevole, nonostante. Nonostante la materia trattata. Uno, un altro punto lo già: la differenza tra lotta partigiana in montagna e in città. Altro tema centrale: l'uso della violetta e il problema del coinvolgimento dei civili. Su cui i due autori hanno parole in differenti contesti, molto nette, e anche condivisibili, te, pur tenendo conto di tutte le sfumature del caso. Altro punto che eh, ho citato all'inizio ma che ritorna e che un tema i temi centrali il problema dei rapporti anche sul tema della violenza ma non solo, sul tema dell'organizzazione in generale del rapporto tra lotta armata e direzione politica, i rapporti non sempre privi di incomprensioni tra direzione militana, GAP, così, il Partito Comunista e direzione politica. E infine l'ultima parte, però è una parte interessante perché rimanda poi al problema di storia generale le motivazioni che portavano poi sostanzialmente al, come dire, a investire meno forte sui gap e a fare la scelta invece di spostare l'investimento anche umano, politico e materiale sulla formazione del SAP, che è un altro dei passaggi centrali, che rimane evidentemente già all'ottica del dopoguerra, alla fuoriuscita, diciamo così dall'emergenza della lotta armata in una prospettiva ancora di lotta armata ma già evidentemente verso il passaggio al guerra. l'ultima cosa che volevo dire che è un, una notazione che secondo me riguarda tutti e due i libri ma che è anche qui centrale che riguarda eh, le fonti è il fatto che questi libri sono basati soprattutto di Borgo Maneri in buona parte e non potrebbe essere altrimenti su testimonianze di memoria dicevo soprattutto i libri di Borromani perché Borromani ha utilizzato anche la storia orale cioè, su testimonianze di memoria e qui c'è il problema del rapporto tra memoria e storia e ancora una volta questi due libri ci dimostrano come la memoria sia importante ma è solo una, una parte della storia, che spetta, e questo purtroppo negli ultimi tempi, con questa superfettazione della giornata, della memorie stiamo tendendo a dimenticarlo. No? Aspetta poi allo storico interpretare queste memorie. e dopo che hanno fatto la eh, legge, eh, no, sottoporle con il rispetto dovuto al vaglio critico, analizzarle contestualizzarle, eh? eh, cosa che non è una difesa corporativa, ma non difende il proprio mestiere, a eh, me la stice offere il tuo mestiere e invece ci sono molti che si meritano, offere, categoria a cui evidentemente non appartengono i due autori quei libri che di raccontare questa sera e eh, questo è uno dei tanti meriti appunto, del loro lavoro,